Pacchiamo questo blocco di terra Cos'è che mi ha dato? Una fence E eh beh vedete allora questo è praticamente un mondo pieno di avventure magiche Perché praticamente qualsiasi cosa spaccheremo ci darà una cosa diversa Quindi non sappiamo mai che cosa ci darà Ed è anche un mondo tipo costruito a puntino Tipo qua non mi ha dato il grano, mi ha dato una squama Che caspita me ne faccio Tipo adesso se spamo un botto, porca puzzarda Tipo mi, mi, mi escono un sacco di cose tipo L'ascia di legno molto utile Così posso andare a spaccare il legno Quindi andiamo da questa parte Io mannaggia a me mi devo ricordare di star vicino al microfono Se voi no, dopo mi sentite come male, insomma. Adesso prendiamo questi alberi, vediamo un attimo cosa ci danno, perché in teoria non ci danno praticamente quasi niente. Oh, ciao maialone schifoso, cioè sicuramente non ci daranno il legno, sarà l'unica cosa che non ci daranno, guardate. Ma avete capito? Questa cosa è anche molto pericolosa perché praticamente non è che solo praticamente ti fanno uscire oggetti, ma ti fanno uscire anche degli, dei mob, praticamente. Quindi se ti fanno uscire il wither... Potrebbe essere la fine per sempre o l'ender dragon capite cioè insomma mi capite cosa voglio dire con questa cosa vero spero che voi mi capiate perché Se non aveste ancora capito è molto pericoloso perché qualsiasi cosa farai non sappiamo che cosa succederà insomma potrebbe essere la cosa più pericolosa del mondo Tipo se io ammazzo questa cosa No vabbè questa volta in realtà mi ha dato una cosa buona tipo là c'è la giungla vedo e sono un po' di cose molto particolari tipo questa è una volpe che non voglio uccidere poverina perché è meglio di no andiamo dentro in casa e vediamo un attimo che cosa c'è intanto buttiamo la squama che cioè, che cosa ce ne facciamo di una squama porca puzzarda scurreggio cioè veramente non ce ne facciamo niente di una squama tipo questo che cosa mi dà? un blocco di legno io, do, io direi facciamo che dobbiamo entrare tipo nel nether come, proprio come sfida nostra sarà molto complicato perché mm, insomma come ben vedete dall'andazzo non è che sia una cosa molto semplice quindi arrivare nel nether in realtà non è che sia semplice non è che sia così lineare come su minecraft normale anzi probabilmente ci farà impazzire come delle scrofe almeno a me io sicuramente impazzirò come una scrofa questo sicuro, questo è poco ma sicuro io spero che mi dia assolutamente immediatamente uh, come aspetta, si chiama il cavolo di uh, ossidiano ok, l'ossidiana è molto buona. Non so perché sto parlando in questo modo Ma sto cercando appunto di Cambiare il modo in parlo. Forza datemi dell'ossidiana Perché io non è che posso stare qua a, a scavare la terra per due ore Scusatemi tanto eh Io non so cosa mi sta dando raga Cioè seriamente Un sacco di schifezze Non mi servono assolutamente a niente queste schifezze Ma scusatemi tanto Io che diamine me ne devo fare adesso di queste cose Le devo buttare tutte quante Cosa me ne faccio di Di Di, di, di queste cose Ho fatto pure come un cavallo È eh. tutta per colpa vostra Per colpa vostra Che mi date cose inutili cosa me ne faccio di sti cosi non niente zero ma io veramente shock vera, raga cioè io boh non ho parole per descrivere questa situazione di M uh, posso continuare a scavare il legno però devo dire che il legno è molto bello D mi sta dando il teschi Bacch, mi ha dato del miele cosa me ne faccio del miele scusami tanto eh. datemi la Siviana, se no non posso andare nel nether raga ho paura che mi spawni il wither tipo ma vi immaginate se mi spawna il wither seriamente <se> eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh già Questa che mi ha dato qua mm, una carne ovina <scope> bene non so perché mi fa ridere ovina so, sarò che sono strano io però insomma ovina è un po' divertente come <Zahlen stuffed> nome il uh, ff, miele che aspetta me ne faccia il miele Non lo so nemmeno io Però no dobbiamo andare a prendere altre cose Forza eh, Cos'è quella cosa lì? È che mi incuriosiscono molto queste cose. So che in realtà raga Non è molto importante forse praticamente Ah comunque ho appena notato che ho l'elitra in spalla Cioè mm, Non so il perché Non so il per come eh, Però comunque eh, Niente C'ho l'elitra e, e questo volevo dire <ride> Insomma che rispondava il Wither Mi ammazzava Come minimo um, Come faccio ad andare sopra? Mm, sulle scale ok perfetto usiamo queste scale qui uh, non c'è un beato ceppo di niente come ben vedete qui sulle scale niente perfetto mi ha dato un nido di api caspita un nido di api c ce ne facciamo molto insomma Magari le api ci possono entrare, in, nel senso ci possono fare qualcosa di particolarmente utile che è quello... Ok, mi dissocio totalmente da ciò che sto dicendo, mi discosto, mi allontano totalmente da ciò che sto dicendo, non... Le api è meglio che siano al loro posto, ecco. Anche perché, se non mi seguite su TikTok, dove ho 130.000 follower, modestamente, eh, ho, ho distrutto un nido di api in casa mia. Perché, cioè, poi non erano api in realtà, boh, non so che caspita erano. ma di certo non erano non c'erano nemmeno le api in realtà lì. Però, insomma, ho rischiato la vita, potevo morire per le api, cioè, capite quanto è difficile la vita a volte. Ma seriamente mi ha dato... Ma raga, questo pollo mi ha dato un drop normale. Ah, forse... No, è vero, i, dop... i mob danno i drop normali, ok, perfetto. Andiamo a prendere altre cose qua. E comunque io veramente non so come sto parlando, raga. Cioè veramente mi sto vergognando da solo. Perché, cioè, sembro tipo una sorta di maiale cotto. Che <ride> cosa sto dicendo? Tipo i maiali parlano così e non, so, non so se lo sapevate. Soprattutto quelli cotti, quelli cotti sono i, i più parlatori. Allora, io voglio andare però nel Nether. Non me ne faccio niente di questi blocchi, scusatemi tanto, siete molto utili, cioè siete molto simpatici, ma non me ne faccio niente. Ok, datemi qualcosa di decente, per favore, se no io qua... Cosa devo, devo chiamare il mio avvocato, per caso? Devo vi porto in tribunale? Cioè, veramente, avete, dovete... Allora, io vi porto in tribunale col mio avvocato, che è tipo uno che ne sa, fa ne sa di, di Minecraft. <ride> E... ma vi immaginate tipo che io tipo denuncio No vabbè, ovviamente scherzo, non lo farei mai. Wow, guardate che figata sto posto, raga, ma che caspita è? Ma sembra tipo il paese delle meraviglie. Ma raga, ma guarda, cioè non sembra nemmeno più Minecraft, sembra un, un nuovo gioco. E eh, come che si chiama? Aitel, il nuovo Aitel praticamente, cioè io cosa devo fare qua? Non mi sento nemmeno a casa. Comunque non mi posso craftare, vero? No, sì, invece, mi posso craftare determinate cose, tipo il piccone, me lo posso craftare. Ok, prima mi posso craftare uh, Ok, faccio così Ok, così Così, mm -hmm. mi metto un po' di cose Eh, però, caspiterina, fittuna mm, Perché ho detto questa cosa? No, adesso se tolgo la crafting table Mi darà sicuramente una cagata Come al solito Bene, che felicità Però voglio praticamente... Dammi qualcosa, dammi, dammi del legno, ho bisogno del legno almeno Mannaggina, come faccio io? Ragazzi, secondo me è impossibile, cioè Mucca, aiutami tu, cosa devo fare? Come faccio ad andare nel nether? Cioè, vi rendete conto che ci metterò ore ed ore, magnetite? Ma che cos'è la magnetite? Pennello, va bene, non, non so nemmeno cosa Cioè, eh, cosa devo fare eh, per andare nel nether? Ok, forse dobbiamo ricalibrare un attimo le nostre cose Se riusciamo a fare un piccone in ferro è già tanto, raga Fidatevi di me, perché, cioè, ancora io non sono... No, vabbè C'è un'armatura in diamante Questa cosa è stata molto fortunata, devo dire Devo dire, la mia è stata molto fortunata Ok, invece se vado da questa parte Comunque mi sento una... Vabbè, niente, non, non dico perché poi potrei sembrare antipatico Vado da questa parte, ok Non c'è un beato ceppo di niente, come al solito Um, bene, questo mi piace molto come carne, la mangia infatti, dammi altre cose. E beh, un, un blocco di vetro, devo dire, molto utile dopo tutto, no? Me ne faccio molto del blocco di, di, di vetro. Sì, andiamo da questa parte invece e vediamo un attimo cos'altro posso trovare da queste parti, a parte blocchi di... Di, di niente Una, uh, che bella ho proprio un'armatura che caspita me ne faccio io di, di questa armatura se ho l'elitra bella domanda non ne ho la più parola idea però insomma adesso basta mi metto a scavare tutto non mi interessa cioè adesso continuo finché non spunerà l'uidere e mi distruggerà questo mondo Siete contenti? comunque non so nemmeno come abbiano programmato questa cosa perché è veramente complicata da fare secondo me cioè veramente complimenti a chi l'abbia fatta a chi l'ha fatta wow totalmente bravi complimenti mi, mi piacete eh, signori Um, non per dire, ma qua è notte, si sta facendo notte, io non ho la lana, mm. eh, aiuto, aiuto, per favore, eh, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, da quella parte dove si fa, dove si fa, ok, eh, l'avventura paurosa della notte inizia, ragazzi, chissà che cosa ci troveremo qui in questa notte, malvagia e buia come le mie scatole, perché ho detto questa cosa? Chiedo perdono, non so perché l'abbia detta. Penso proprio che sia un po' fraintendibile questa cosa. Ma poi perché dovrebbe esserlo? Non ne ho la più pallida idea, però veramente chiedo perdono. Amore vole! Oh, che benessere! Andiamo da questa parte, magari troviamo qualcosa di utile uh, a parte. Ma dai, ma seriamente, raga. Eh, mi sta finendo il cibo, cioè eh, non ho letteralmente niente. C'è un creeper dietro le mie scatole per morire di fame. Sono finito. Ciao. Uh, addio. Perché ho lanciato la lama? Che problema mio! Raga, raga, raga, raga, raga. No, no, no, no, no, no, no, no. No, andate via, andate via, raga, eh, aiuto. No, non si vede niente Non si vede niente, aiuto Tranquillo, si vedrà qualcosa Fidatevi di Dunis, che adesso metto la torcia E si vede subito qualcosa Allora, ok, fatto, perfetto um, Ho del legno Non è nemmeno il legno, perfetto Devo dire che va di, di bene e in meglio, insomma uh, Come facciamo noi adesso Concretamente a prendere del legno Cos'è sta roba? Non ne ho la... No, allora, scusatemi tanto, ma io non posso letteralmente fare niente se non ho del legno L'unica cosa che posso fare in questo momento è scavare tipo un blocco e sperare che, sperare che mi dia del legno Se magari parlo in italiano però è meglio Fidati è meglio Dunis Ricordati di parlare in italiano per carità divina Eh devo dire che non mi ha dato un Eh però posso scavare la terra La terra sapete mi da... mi, pot, mi potrebbe dare... No vabbè MI HA DATO LA SPADA INNEDEROTA INNEDERITE SIGNIFICA INNEDERITE CHE figata! Top! Ciao uh, Ti ignoro Se fossi stata una pecora più grande Avrei potuto utilizzarti come Letto No vabbè non come letto ma come lana Avrei potuto prendere la lana insomma Un'anguria Un'anguria la posso mangiare vedete Scavando la terra si può prendere di tutto nella terra mi dissocio, non fatelo ovviamente e Sto scherzando Cioè su Minecraft magari si può prendere tutto Qua nella, nella realtà non lo so Motivo dello stendardo. Chissà qual è il motivo dello stendardo? Cioè insomma Lo stendardo potrebbe avere mille motivi diversi, no? Che battuta orribile Chiedo scusa per questa battuta Potrebbe essere eh, totalmente mm, traumatizzante Sto scherzando ovviamente Non lo è chiaramente Non provate a denunciarmi perché non lo è <ride> Ma che caspita sto dicendo raga Ok ehm. Uh... Eh, C'è un fuoco da campo, l'ho visto io. Ok, ehm, prendiamo. Eh, C'è una terracotta. Ma com'è una terracotta? Ma cosa si dice? Un alito di drago, beh, buono. Cavolo, eh, ce ne faccio molto io dell'alito di drago. Ogni volta io mi, mi faccio la colazione. Un diamante, beh, senza però una crafting table. Non è che me ne faccia molto diamante, scusami tanto, eh. Se non mi dai una crafting table, un qualcosa, un qualcosina Dai, per favore, dammi qualcosa. Insomma, non lo so, ma per favore, raga, aiuto. Perfetto, sono proprio stato sciocchino a, a, ad aver scavato più di troppo. Ho scavato troppo, davvero troppo. Beh, una freccia, cavolo, me ne faccio davvero tanto della freccia. Ok, direi di fare un taglio. Ok, sto entrando nel nether che non ho affatto preso le cose in creativa. No, no, no. Eh, vabbè, ok, lo ammetto, lo, le ho prese in creativa, ma perché? Perché praticamente sarebbe stato ovviamente impossibile riuscire a fare... A prendere tutta questa ossidiana Per creare un portale eh, Sarebbe stato totalmente impossibile raga Quindi chiedo scusa ma ho dovuto per forza prendere Le cose in, in, in creativa Altrimenti avrei dovuto dire Che ho perso ma no io non posso per Io non ho perso Chiaro io non perdo mai eh, no vabbè sto scherzando non sono così fuori di testa Ciao non ti colpirò Perché so che mi ammazzerai No scherzo sono stupido infatti eh, Tanto ho vinto comunque quindi addio Bene è stato bello fare questo video E, e ci vediamo Al prossimo Lasciate like e iscrivetevi al canale eh?